Ciao a tutti i volontari Ampas, grazie per quello che fate, grazie per i vostri turni doppi, grazie per il vostro impegno e il vostro amore. Noi cerchiamo di rimanere a casa, tutti uniti, perché ce la faremo tutti insieme. Grazie.